Come inizia la storia? E assieme lei perché le mani, l'artista, l'artigiana. Questo è tempo che non ci viene pagato nessuno. Però io ho il tempo di formarli facendo i più meritevoli contratti di lavoro. Questo legame ci consente arrivando qua di riconoscerci. La, la sportiva sociale nasce per essere lo strumento operativo di un'organizzazione che ha come obiettivo la cura della persona. Io entro in questo zen e dico qua non è possibile che facciano vivere queste donne in questo quartiere in questa maniera. Abbandonata a se stessa, perché cioè, sono donne che voi dovete rispettare perché si mantengono oneste in un contesto in cui voi le fate vivere, per questo voglio che vi guardiate con i vostri occhi. E di restituire alla città questo spazio che era rimasto chiuso per cinque anni fondamentalmente, non tanto alla città ma proprio al quartiere, ai loro bambini. Io avevo questa idea in testa che dovevo assolutamente promuovere il quartiere portando però la cultura e il lavoro. E sì, anche avere delle figure di riferimento per questi piccoli, di supporto alle famiglie, alle mamme. Sì. Però anche una, un aiuto, per, um, consig un consiglio anche su come gestire il bambino. La gente non vuole entrare nel quartiere perché è sempre considerato un quartiere a rischio. Io veramente ho trovato grandi accoglienze, persone che mi hanno, perché io ero lì, che portavo l'idea del lavoro. Eh L'inclusione sociale guarda fino a qua i che rapporto hai con gli abbinanti del luogo? Ah, io, io amici tutti, io amici tutti. Tutti amici partiti, io sono tutti, sono la gente dei quartieri ci faccio io. <ride> è cioè, bellissima, lei è fantastica. ha una forza Con l'età che tengo specialmente 82 anni. Faccio da ponte tra lo zen e, il, e i circoli bene di Palermo, con le borse nel portabagagli e il librino di foto raccontiamo questa storia. Tutto il social business nasce con questo scopo. Quindi no, eh, Il nostro lavoro ci aiutiamo pure a muoverci un po'. C'è una sinergia tra di noi. Da un lato questi ragazzi sono contenti perché immediatamente, visto che si impegnano, sono pagati. Avviene il percorso a seconda qual è la problematica se di salute mentale oppure legata all'area eh, alla, all giudiziaria. Viene seguito e poi c'è una operazione di chiusura considerate che avere la sartoria sociale ci ha consentito di seguire in questo momento alcuni della salute mentale da 3 anni, 3, 4 anni, che è una cosa impensabile con un progetto depressioni, tematiche di questo genere, dove il luogo di lavoro aiuta a socializzare, a tirare fuori anche trovare un un po' di equilibrio. Questo è il motivo per cui nasce la sartoria. Dopodiché, di nuovo, la scelta economia circolare, che anche quella è una scelta etica ma legata anche al, al rinnovamento del tessuto, e, al revesso vuol dire al contrario e quindi così come si possono riutilizzare gli abiti è concesso alle persone pensare di, essere, di potersi rinnovare nei loro percorsi. È infatti uno dei nostri motti è eh, siamo tutti ex di qualcosa.